Sì, allora, eh, questa mozione, come dicevo, scaturisce da... Un lavoro attento fatto dalla Commissione Capitolina Commercio, insieme ai membri di maggioranza, alla Commissione Turismo, alla Commissione Mobilità e all'assessore Caferotti, alla Sindaca e l'associazione di Categoria che hanno eh, redatto uh, una serie di importanti di misure che potrebbero eh, favorire la ripartenza del commercio nei periodi in cui purtroppo non, non, ci, essere, non, ci, non ci saranno dei DPCM che a tutela della salute sicurezza dei cittadini eh, chiederanno la chiusura degli esercizi commerciali. Alcuni di questi importanti provvedimenti riteniamo che possano essere realmente efficaci ehm, perché vanno a ehm, introdurre eh, delle forme di eh, ausilio appunto alle attività produttive ricettive che ehm, secondo noi eh, possono funzionare. Eh, alcune idee sono state, già state implementate in alcuni comuni e eh, comunque vado a implementare la totalità delle forme previste dalla, dalla mozione. Eh, cosa si vuole portare avanti? Per esempio si chiede di promuovere la collaborazione sempre con l'associazione di categoria per la realizzazione di disponibilità di spazi di smart working anche magari attraverso strumenti di prenotazione per evitare gli affollamenti, dove lavorare e ristorarsi. Quindi questa è un'iniziativa già eh, che è stata realizzata in alcuni comuni. A promuovere iniziative quali tour, i tour culturali e particolari eventi culturali che possano coniugare lo shopping eh, con eh, altre esigenze appunto attraverso la collaborazione con librerie, biblioteche, associazioni culturali, la promozione di eventi e tour sportivi, che in realtà in parte è già stata fatta per i grandi eventi sportivi che sono stati fatti sulla capitale nel corso di questa consigliatura, a istituire un albo delle iniziative ludico-culturali commerciali ricorrenti in maniera tale da costituire appunto un appuntamento ricorrente cui possano riferirsi tutte queste le associazioni di ciascun settore e poi a promuovere a trovare eh, ulteriori stanziamenti per finanziare alcune di queste iniziative come ad esempio il bollino del Rome Safe Tourism appunto per un turismo eh, sicuro che è qualcosa che è stato identificato anche dall'assessorato allo sviluppo economico, ma anche dal, dal ministro degli esteri come eh, un um, attrattore importante per i turisti stranieri non appena si riapriranno diciamo, le frontiere con uh, una questione normalizzata altre iniziative, potremmo parlare di E io pago, una proposta già implementata da alcune associazioni di categorie ristoratori dove l'esercente si eh, propone di pagare eh, il parcheggio a chi eh, viene a, a mangiare nella città storica o in altri luoghi dove viene realizzata questa iniziativa eh, altra iniziativa è il cibo che non pesa quindi uno sconto sul pranzo o, o sulla cena per eh, um, diciamo chi viene con mezzi ecosostenibili e si reca in centro con mezzi ecosostenibili. Poi la, un, qualcosa che viene già mh, realizzato sono le piattaforme di e-commerce sul uh -huh. promosse da Roma Capitale, eh, sia per i mercati che per tutte quelle strutture eh, piccole e medie che poi mh, potranno uh, usufruire di questo servizio visto che oggi eh, internet rappresenta un punto importante di approvvigionamento per la clientela. Ci sono poi giornate e eventi dello shopping di vario tipo, eh, reopening room, eh, green, green Friday, quindi iniziative rinno sulle rinnovabili, eh, vado a, a concludere per uh, sintetizzare meglio visto il tempo a mia disposizione, eh, dico solo alcuni nomi, il Black Friday tutti lo conosciamo, eh, riparti con gusto, fashion and hairstyle, quindi in questo caso eh, moda e se vogliamo eh, ed estetica sono all'insegna di questa iniziativa la notte bianca non appena avremo una situazione normalizzata room sweet room una giornata dedicata alla promozione dei dolci tipici romani eh, e poi altre iniziative Ehm, quali eventi nei mercati rionali ri come Animiamo i Mercati ed altre iniziative. Si chiedono poi agevolazioni tramite la MIG Card per soffrire di agevolazioni sconti presso una rete di esercizi commerciali selezionati e all'iniziativa di mobilità come le navette elettriche, il potenziamento cosa che in particolare è stato già fatto dalla sindaca col potenziamento eh, delle navette in centro e il battello sul Tevere che è un'iniziativa eh, interessante che prevede delle stazioni, un servizio di trasporto passeggeri sul Tevere eh, con delle stazioni di op off che permettano insomma, di visitare la città da un'altra prospettiva. Queste sono tutte le iniziative portate avanti e eh, proposte da questa mozione che chiedo all'Aula di valutare eventualmente. Grazie Presidente.